Ciao a tutti, sono Silvia Pongoli, Master Teacher Biotech. Oggi cercherò di rispondere a una delle domande più frequenti che generalmente le nostre clienti ci pongono: eh, quanto dura il trucco permanente? Eh, la risposta è sicuramente dipende, dipende da tante variabili, da tanti fattori. Il primo fra tutti è l'età, per esempio, o l'area geografica in cui viviamo. Questo perché? Perché il sole interferisce notevolmente, quindi se viviamo in una zona geografica molto assolata il, il trucco permanente durerà sicuramente meno, se viviamo in una zona dove il sole non lo vediamo quasi mai il trucco permanente durerà di più. Uno dei consigli che diamo sempre ai nostri clienti è proprio quello di schermare il trattamento con delle, degli schermi sol solari, delle protezioni eh, alte, eh, ci sono degli stick trasparenti a protezione 60 oppure comunque delle creme eh, solari ad altissima protezione che generalmente dovrebbero mettere tutti i giorni, sia d'estate che d'inverno. Un'altra variabile è come dicevo l'età, l'età eh, vuol dire molto perché quando si è giovani il ricambio cellulare è molto veloce, quando invece eh, andiamo un pochino avanti con l'età quindi la pelle diventa un pochino più matura si sì, arriveranno delle rughette però almeno avremo un trattamento che durerà di più nel tempo perché questo ricambio cellulare è più lento e quindi l'eliminazione del colore che avviene già dai primi giorni sarà meno rapida, meno veloce un'altra variabile sono per esempio invece i trattamenti estetici a cui eh, la nostra cliente si eh, sottopone nell'arco dell'anno eh, faccio un esempio eh, peeling eh, abbastanza profondi, quindi con degli acidi, questi peeling non fanno altro che aiutare e velocizzano quindi l'eliminazione del colore. Eh, sicuramente ringiovaniranno la nostra pelle ma eh, nello stesso tempo elimineranno il trattamento che, di trucco permanente eh, che abbiamo subito. Quindi ehm, io dico sempre che la giusta misura è la, la soluzione migliore, non esagerare per preservare eh, le, le nostre sopracciglia piuttosto che le nostre labbra. Eh, la durata dei singoli trattamenti è sicuramente differente. Mentre le sopracciglia sbiadiscono con più facilità, eh, le labbra ci impiegano un pochino di più e gli occhi eh, li definisco quasi permanenti. Eh, questo perché? perché? i colori utilizzati eh, sono differenti, ma soprattutto è differente la zona su cui stiamo lavorando. Eh, le sopracciglia hanno bisogno, generalmente, di un rinforzo, di una ribattitura. Cioè che significa eh, ribattere, Significa andare a rinfrescare eh, il, il colore eh, che lo riportiamo eh, molto simile a quello iniziale. Generalmente le sopracciglia in 8-12 mesi sbiadiscono, se le lasciamo andare continueranno a sbiadire e quindi avremo bisogno di gestirle con una matita. Se invece dopo 8-12 mesi le ribattiamo, quindi rinforziamo il colore, torneranno ad essere belle come appena fatte ed è questo il consiglio che generalmente diamo ad ogni, ad ogni donna, ad ogni cliente. Le labbra, invece, hanno bisogno di una, tra virgolette, manutenzione diversa. Perché? Perché lo sbiadimento delle labbra è meno evidente. Eh, semplicemente perderanno colore, il contorno andrà a sfumare ma risulteranno sempre molto molto naturali e difficilmente avremo un cambiamento di tonalità del colore, ehm, solo, solo esclusivamente di intensità e questa cosa assolutamente non ci darà fastidio. Per quanto riguarda invece il trattamento occhi, eh, bisogna fare alcune distinzioni. Eh, voi sapete che trattamenti, i trattamenti occhi sono differenti, cioè l'infrascigliare piuttosto che l'eyeliner grafico o le l'eyeliner sfumato, addirittura lo smokey eyes, una sorta d'ombretto. Eh, lo sviadimento del colore, ovviamente stiamo parlando di tonalità eh, nere o grigientense, lo sviadimento eh, è sempre verso un grigino. Eh, molte di noi si truccano generalmente in grigio, quindi questa cosa, cioè lo sbiadimento non, darà, non sarà assolutamente un problema, eh, non ce ne accorgeremo nemmeno. L'unica cosa che ha bisogno di un, di un rinforzo più costante, sicuramente le liner grafico perché a noi piacerà vederlo sempre molto intenso, un bel nero brillante quindi diciamo che nel grafico ogni massimo anno e mezzo io consiglio sempre di rinforzarlo mentre le, le, le linee sfumato o lo smokey ice possono essere tranquillamente ritoccati eh, come dico io al bisogno cioè quando cominciamo a vedere che lo sbiadimento è, è troppo evidente e, e quindi quindi l'aiuto che ci può dare questo, questo trucco permanente non c'è più. Allora lo andremo sicuramente a rinforzare. Eh, L'infrascigliare invece è ancora un ulteriore trattamento. Per chi non lo conosce si tratta di una linea eh, scura fra le ciglia. Eh, un po' come quando la sera ci strucchiamo o non ci strucchiamo troppo bene. Quindi rimane questa ombreggiatura fra le ciglia che intensifica lo sguardo ma non è un vero e proprio trucco ovviamente capirete da sole che questo tipo di trattamento può essere lasciato andare nel tempo fino a totale cancellazione non ce ne accorgeremo nemmeno eh, sicuramente è un peccato lasciarlo andare perché è veramente invece molto comodo eh, interessante perché non ci condiziona ma nello stesso tempo intensifica lo sguardo come quando portiamo un mascara eh, io dico sempre alle, alle mie clienti che nel momento in cui decidono di, di, fare questa, di, di fare questa scelta, cioè quindi sottoporsi a un trattamento di trucco permanente, eh, è veramente impossibile tornare indietro, non perché non si può tornare indietro, perché come dicevamo eh, è la bioriassorbibilità del colore porta a una cancellazione totale negli anni. Ma perché ci piacerà così tanto, piacerà così tanto ehm, il, il risultato finale, cioè il cambiamento eh, a livello di, di visaggismo, di lineamenti del volto eh, a cui andremo incontro che sarà praticamente impossibile tornare indietro. Anzi, ogni anno avremo la voglia eh, di rinforzarlo, e di rinfrescarlo per, eh, perché eh, il, eh, ci fa star bene, ecco. Io dico sempre che il trucco permanente, come molti trattamenti estetici, è un, eh, un benessere psicologico e, e quindi eh, difficilmente eh, sceglieremo di, di lasciarlo sbiadire completamente. Ci sono molte clienti che si rivolgono a noi operatori eh, preoccupate del, eh, della, del fatto che eh, dopo aver, essersi sottoposte a un trattamento di trucco permanente eh, non si possa più tornare indietro. Abbiamo detto che questo non è il nostro caso. Eh, non è il nostro caso perché? Perché utilizziamo dei colori bio riassorbibili e non dei colori a base tattoo. La differenza è sostanziale. Il colore a base tattoo è un colore che non sbiadisce ma che vira significa che cambia eh, di, di tonalità eh, cambia un pochino di intensità, non sbiadisce molto e rimarrà virato, quindi cambiato con un brutto colore, eh, per il resto della vita. Questo che significa? Significa che eh, se l'età avanza, eh, purtroppo il nostro volto cambierà. La forza di gravità vince e quindi, come tutti sappiamo, cominciamo a scendere. Eh, nel mio caso per esempio io avevo delle labbra ben più grandi di queste l'età è arrivata e ho cominciato a scavarmi un pochino in queste zone e quindi tutto il labbro superiore eh, è diminuito per quanto riguarda il volume e si è modificato, si è modificata anche la forma infatti in effetti avrei bisogno anch'io di un trucco permanente, ci penserò. mentre eh, le sopracciglia per esempio scendendo tutta questa parte eh, le code andranno a chiudere lo sguardo quindi avremo voglia di sollevarle per esempio no? se io ho fatto un trucco permanente con un colore a base tattoo in giovane età eh, e come abbiamo detto il colore a base tattoo li rimane, non sbiadisce, che cosa succederà? che le code scenderanno e io non sarò, io operatrice, non sarò più in grado di andare a modificarne la forma. Eh, la cliente sarà costretta a rivolgersi a un medico laserista per cancellare totalmente il risultato e poterlo rifare da capo. Dunque, per ricapitolare, sia, eh, e quindi chiarirci anche un po' le idee, sia i colori tattoo, a base tattoo, sia i colori da permanente makeup biriassorbibili sono considerati dal nostro organismo dei corpi estranei. Eh, e quindi attaccabili. L'organismo li riconosce come corpi strani e cerca di eliminarli perché vuole difenderci. Eh, quindi è il nostro sistema immunitario che interviene, i famosi macrofagi. Eh, il problema con i colori tattoo esiste per quale motivo? Perché contengono delle sostanze che impediscono ai macrofagi l'eliminazione delle molecole del colore stesso. Cosa che invece non avviene nei colori da permanent make up bio riassorbibili. Quindi, la cosa che ripeto sempre alle mie studentesse, alle donne che incontro, alle mie clienti, informatevi bene prima di sottoporvi ad un, ad un trucco permanente, su cosa, quali prodotti vengono utilizzati, quali colori vengono utilizzati, perché la bioriassorbibilità del colore è fondamentale, fondamentale per poter eh, tornare indietro nel momento in cui eh, ci ripensiamo perché è possibile cambiare idea eh, ed è fondamentale soprattutto per modificare, modificare il, il trattamento, la forma delle sopracciglia, la forma delle labbra in base alla, ai cambiamenti del volto dovuti all'età come dicevamo prima o semplicemente anche a delle mode, le mode nel tempo cambiano e io magari ho scelto un sopracciglio per dire eh, spesso eh, abbastanza grande perché oggi va di moda così, domani eh, torna un sopracciglio più sottile voglio avere la possibilità di tornare indietro e di modificarlo. Questo è possibile con un colore bio riassorbibile da make-up, non è possibile con un colore a base tattoo. Per far questo dobbiamo, nel caso del, del colore tattoo, ricorrere, per forza di cose, a un trattamento di cancellazione con il laser, quindi la cosa è un pochino più fastidiosa. Quindi mi raccomando, scelta ottimale dell'operatore, scelta ottimale del materiale utilizzato e soprattutto del colore. Spero di, di essere stata chiara e al prossimo video!